dell'Open Gov Week 2022. Ehm, L'obiettivo dell'Open Gov Week è quella di condividere idee progetti iniziative per trasformare il, il modo in cui i governi rispondono alle esigenze dei cittadini e per questo motivo abbiamo pensato di proporvi questo webinar eh, su... Eh, come sperimentare i percorsi pilota di Governo Aperto, un'esperienza che eh, il Dipartimento della Funzione Pubblica sta portando avanti con il supporto del Formez, con il progetto Open Gov, metodi e strumenti dell'amministrazione aperta. Io eh, vi ringrazio per, per la vostra attenzione in, questa, in, questo, in questo pomeriggio di una settimana che è stata molto intensa di, di eventi per, per le persone interessate a queste, a queste tematiche quindi speriamo di riuscire a interessarvi anche con questo, con questo intervento um, io farò la breve sono Sabrina Mano lavoro per Former's e farò la breve introduzione di questo di questo evento per lasciare poi la parola a Elisa Barbara Giovanni Gasparo, del Dipartimento della Funzione Pubblica, che è la responsabile di questa attività per, per il Dipartimento della Funzione Pubblica. Eh, successivamente io la parola per raccontarvi invece le azioni attraverso le quali stiamo portando avanti queste, eh, queste esperienze dei progetti pilota. Interverrà poi Sabrina Franceschini, della Regione Emilia Romagna, per raccontare la loro esperienza di implementazione del, del progetto pilota. Eh, ci sarà poi un intervento di Francesco Molinari che dà invece un punto di vista eh, esterno ai progetti pilota su come i progetti pilota possono contribuire all'innovazione pubblica. E in conclusione ci sarà la conclusione di, di Elisa che tirerà le somme delle esperienze fatte e ci darà una prospettiva sulle, su quelle che sono le idee di come proseguire con, con questa esperienza. Quindi eh, darei subito la parola ad Elisa e vi auguro una... Un buon allora. webinar. Grazie, grazie mille Sabrina. Anch'io saluto tutti, ringrazio tutti per essere iscritti. Per partecipato, eh, sono Elisabetta Giovanni Gasparo come ha detto poco, poco, Anzi Sabrina, lavoro al Dipartimento della Funzione Pubblica e eh, eh, in questi ultimi mesi ho cercato di mh, portare avanti insieme a Formets, Sabrina, ma anche a tanti altri collaboratori questi progetti pilota di governo aperto. e, mh, e Ci tenevamo, abbiamo pensato fosse interessante eh, potervi presentare, eh, potervi raccontare le esperienze che hanno fatto le, alcune pubbliche amministrazioni che si sono messo in gioco hanno deciso di sperimentare eh, dei principi di governo aperto che diciamo sono possono sembrare teorici ma che poi eh, poi applicati a, a dei processi strategici di una pubblica amministrazione possono trovare veramente concretezza e, e, da, e dalle diciamo dalle dalle parole di, dei, dei prossimi relatori capirete anche perché prima però eh, condivido le mie slide ditemi se le vedete correttamente sì, tutto sì, a posto. Sì. Ok, e eh, eh, mi consentirete... Una piccola contestualizzazione perché siamo nella settimana uh, dell'Open Gov Week edizione 2022 ed è giusto anche parlare di governo aperto. Molti di voi sicuramente lo sapranno, il governo aperto si basa su dei principi um, originali che sono essenzialmente quelli che vedete in slide, la trasparenza, la partecipazione, la collaborazione. In questo approccio, in questo modo di fare eh, che eh, dovrebbe essere un modo di fare che dovrebbe accompagnare le pubbliche amministrazioni, ci sono alcune politiche internazionali, a sinistra vedete il logo OGP eh, Open Government Partnership o anche eh, l'Ocse eh, che ehm, ci accompagnano e ci aiutano a tradurre questi principi in governi che siano eh, veramente più aperti e, e, e possano produrre delle politiche che siano più vicine ai bisogni dell'utente finale. Il modello eh, OGP, eh, quindi della partnership, si basa in particolare sull'idea che la società civile e il governo possano co-creare e attuare dei piani di azione concreti biennali che possano essere anche valutati da un organismo indipendente di valutazione mentre l'obiettivo eh, OXE eh, è quello invece di definire delle politiche che possano promuovere mh, i principi quali esempio la prosperità l'uguaglianza eh, il benessere comunque del tutto coerenti con le politiche di governo aperto L'approccio italiano, eh, che vedete rappresentato un po' con l'iniziativa Italia Open Gov, qui nella slide, nasce da una partecipazione alla partnership OGP che è avvenuta circa dieci anni fa, quindi è una storia che comunque non è recente. Ed è eh, questa partecipazione eh, è portata avanti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Dipartimento della Funzione Pubblica e eh, dal mio ufficio, che è l'Ufficio dell'Innovazione Amministrativa, eh, lo sviluppo delle competenze e, e la comunicazione. Questo ruolo eh, comporta però eh, diciamo de delle eh, attività non indifferenti, comporta un impegno a promuovere eh, e attuare questi principi di governo aperto eh, anche a livello nazionale, anche a livello locale e eh, comporta anche la definizione dei piani nazionali e biennali che citavo poco fa. Eh, non posso non dire che per esempio eh, ne sono stati fatti cinque, per chi non lo sapesse può andarlo a vedere nel sito dedicato all'iniziativa che è eh, open.gov.it e l'ultimo il quinto piano nazionale d'azione ha preso il via eh, a mh, marzo eh, scorso ed è stato il risultato di un uh, gruppo di lavoro che in questi mesi eh, eh, è riuscito a coprodurre eh, delle, diciamo, delle, delle strategie e a trasformarle da delle strategie a degli impegni concreti che poi devono essere portati avanti e questo gruppo di lavoro non è un gruppo di lavoro fatto solo dalla pubblica amministrazione perché la forza del governo aperto è riuscire a mettere insieme un gruppo di lavoro eh, che si è composto da rappresentanti della pubblica amministrazione ma anche da eh, rappresentanti della società civile ehm, che eh, si sono messi in gioco eh, in team di lavoro e hanno portato avanti eh, diciamo, prima la progettazione ma ad da marzo persino l'attuazione. Eh, per maggiori informazioni su questo potete sempre fare riferimento al portale che citavo poco fa. Quindi, in questo contesto così eh, complesso, eh, non possiamo non considerare che eh, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha un onere che è quello di agire come facilitatore nei rapporti di, eh, di, di lavoro all'interno dell'Open Gov. Per esempio, una un'attività molto importante è stata quella di portare avanti eh, e animare eh, la community di eh, OGP Italia, che è composta eh, da quelle stesse persone che poi in qualche modo hanno, sono riuscite ad ottenere questo piano strategico e a portarlo avanti in, in seno all'attuazione eh, e non possiamo ignorare che la pubblica amministrazione si trova in un insieme in cui eh, gli utenti che siano sia essi stessi che siano interni alla pubblica amministrazione ma che siano esterni sono eh, sia produttori ma anche consumatori eh, di, di informazioni e, e, e insieme alla pubblica amministrazione riescono a formare delle reti abbastanza complesse, sono reti di interazione eh, eh, che devono essere in qualche modo eh, facilitate, gestite queste interdipendenze eh, indicano una necessità di una visione che sia a più lungo termine di un piano biennale ed è questa forse la motivazione che ha spinto eh, chi ha ideato, eh, chi ha co-costruito il piano nazionale d'azione a, a, a produrre come risultato di questo piano biennale la, eh, la futura strategia di governo aperto basandosi su Uh, quattro importanti aree d'azione se, ehm, se le guardate in slide, in slide queste sono le quattro aree d'azione sulle quali si basa il, il quinto piano nazionale d'azione per il governo aperto sono delle aree molto importanti sulle quali in ognuna di queste sono stati declinati degli impegni ehm, de, delle azioni, delle attività eh, che eh, insomma, potete vedere nel dettaglio nel, nel sito di Open Gov la sperimentazione è uno degli elementi cardine attraverso cui l'innovazione amministrativa può sicuramente trovare una dimensione operativa, perché tutto quello che abbiamo raccontato fino ad oggi non, non si limiti ad essere un discorso teorico, ma eh, deve diventare... Un, un metodo per applicare questi principi e allora l'idea eh, che c'è dietro è, è stata quella di realizzare un progetto che avesse eh, appunto il progetto che poco fa eh, Sabrina citava che si chiama Open GOV, metodi e strumenti per l'amministrazione aperta, l'idea dietro, eh, dietro questo è stata ehm, quella da parte del Dipartimento della di Funzione Pubblica, quindi ha promosso questo progetto che poi è portato avanti dal, dal Formez, però l'idea era quella di avere delle strategie quindi di livello nazionale, poco fa era raccontato l'idea di una strategia nazionale di governo aperto, ma anche l'animazione della community, eh, le partecipazioni e la coerenza con le, con le strategie internazionali, eh, ma che avesse anche un'area di sperimentazione che potesse in qualche modo appunto rendere concrete queste strategie e applicabili e potesse eh, eh, generare un valore collettivo, ma di questo ne parleremo in seguito. Eh, il progetto ha diverse linee di attività. Quella diciamo, di, della quale diciamo, io sono eh, responsabile è la terza, che è un'area a forte ispirazione tecnologica perché eh, permette di portare avanti l'evoluzione di piattaforme importanti eh, sempre sul tema del governo aperto. Non posso non citare la piattaforma Partecipa, eh, che è la piattaforma nazionale eh, per le consultazioni pubbliche, e i percorsi pilota di governo aperto, appunto. Che siamo riusciti, diciamo, gra grazie al Formes, a portare avanti in questi mesi. Mesi di lavoro. Eh, Sabrina eh, non mi è dentro all'interno del di come è strutturato un percorso pilota perché lo farà do, nell'intervento dopo di me Sabrina, un anno del Formez che avete già sentito. Eh, dalle parole di, della testimonianza di Sabrina Franceschini, invece della Regione Emilia dell Romagna, eh, sentiremo la esperienza eh, della propria amministrazione nel intraprendere questo percorso pilota. E poi Francesco Molinari, abbiamo pensato fosse utile eh, coinvolgere anche un esperto sul tema della partecipazione, della sperimentazione che ci fornirà il punto di vista di un'amministrazione che vuole sperimentare. Io mi limito semplicemente a fornirvi una mh, diciamo contestualizzazione, per cui vi dico che il progetto pilota, di, eh, il percorso pilota di governo aperto è, eh, ha come obiettivo quello di fornire un supporto alle amministrazioni che intendono realizzare percorsi di open government, probabilmente eh, non tutte le amministrazioni hanno le stesse necessità. Eh, eh, perché provengono anche da storie differenti ci sono amministrazioni molto forti sui temi per esempio della consultazione pubblica della partecipazione mi viene da pensare proprio alla regione Emilia Romagna che ha una storia molto importante quindi è, mh, è abbastanza esperta su questi temi ci sono amministrazioni che devono essere accompagnate con un po' più di forza in generale l'idea è quella di mettere a fattor comune tutte queste esperienze per poterne trarre appunto come dicevo prima valore collettivo Andando avanti, eh, una brevissima panoramica: sono 12 percorsi pilota previsti. A maggio ne sono stati avviati 6. Eh, come vedete, la distribuzione in questo momento è abbastanza eh, distribuita nel territorio nazionale: ci sono amministrazioni centrali, eh, il Ministero della Transizione Ecologica, eh, le, ci sono regioni, quali la Regione Siciliana, Puglia e Ligna Romagna, e ci sono città metropolitane, come la Città Metropolitana di Roma e quella di Cagliari. E come vedete dalla slide successiva, il eh, livello amministrativo è abbastanza sbilanciato sulle regioni e sulle città metropolitane, quindi tenderemo diciamo, nel futuro, magari nell'ottica di accogliere quante più esperienze possibili, eh, tenderemo ad avere anche altre tipologie di amministrazioni che si mettono in gioco per poter sperimentare, per poter creare kit e strumenti da, ri, da mettere in riutilizzo. Come argomenti più richiesti, nulla di nuovo, chiedono, appunto, tutti quanti chiedono un ambiente digitale protetto per sperimentare. Eh, un accompagnamento, perché no, metodologico, con, con diciamo, intensità diversa a seconda appunto della, della tipologia di amministrazione, la possibilità di un'animazione di comunità di lavoro che possano co-costruire e eh, dei piani di formazione specifici sia sulla tecnologia, quindi magari l'amministrazione ci hanno chiesto di sperimentare e di creare la propria stanza di partecipa, e, e sulla metodologia proprio di governo aperto, quindi per esempio sulla creazione e l'animazione del proprio forum per la co-creazione di una strategia. Detto ciò, non voglio andare avanti perché eh, voglio dare la parola subito a Sabrina, Frances a Sabrina Odano, del Formez, che ci spiegherà ancora un po' più de nel dettaglio eh, come diciamo, sono stati portati avanti questi progetti pilota, cosa è previsto all'interno di questi progetti pilota e quindi do la parola a lei. Vai Sabrina. Grazie, grazie Elisa. Ehm, interrompo io la tua condivisione. Okay. ok, spero che la vediate correttamente. Tutto bene Sabrina. Perfetto. Adesso se riesco anche a far scorrere le slide è meglio. Eh, bene, quindi come ha detto Elisa io vi racconterò il, il dettaglio di, quelle, di quali sono le azioni che abbiamo portato avanti attraverso i, i progetti pilota. I progetti pilota sono delle, delle azioni coprogettate con, con le amministrazioni, le amministrazioni che hanno manifestato il loro interesse ad, ad aderire a questo, a questo progetto hanno presentato una, il tema di interesse eh, nell'ambito dell'open government per cui eh, erano interessati ad aderire a questo progetto e il passaggio successivo è stato quello di progettare assieme eh, le attività per raggiungere eh, gli obiettivi che ci si era proposti. Eh, Come cioè, ha detto Elisa, i progetti pilota nell'intero progetto saranno 12 che possono comprire le diverse tematiche, eh, diversi... Eh, Aspetti specifici sul tema dell'open government, quelli che stiamo portando avanti adesso, eh, i sei progetti in corso, sono tutti fortemente orientati sul tema della, della partecipazione. Quindi siamo riusciti anche a, a individuare delle, delle azioni che sono, che sono comuni, che sono ricorrenti nei, nei diversi progetti pilota e che ci danno la possibilità di sperimentare... Ehm, una stessa, una stessa tematica, come può essere ad esempio la configurazione della piattaforma di partecipazione con modalità diverse a seconda del, contesto, del diverso contesto di riferimento. Quindi ad esempio abbiamo eh, tre, macro, tre, tre macro linee di attività che sono il supporto alla realizzazione della piattaforma di partecipazione, eh, un'attività di formazione e un'attività di sperimentazione e competenze per la partecipazione che nei diversi, nei diversi progetti pilota vengono portati avanti con diverse modalità. Per quanto riguarda la piattaforma di partecipazione, ad esempio ci sono situazioni in cui le amministrazioni hanno già una propria piattaforma e, e quindi il nostro contributo sta nella, proprio nella parte di configurazione, dare supporto alla, alla configurazione, analizzare le diverse funzionalità a disposizione. Per quanto riguarda la piattaforma di partecipazione, un elemento comune a, questi, a tutti questi progetti pilota è che la piattaforma in uso è Decidim. Decidim è la stessa piattaforma che è utilizzata per la, per la piattaforma di partecipazione del governo. La piattaforma Partecipa che risponde all'indirizzo partecipa.gov.it. In questa settimana c'è stato proprio un webinar dedicato a questo argomento martedì scorso e se dovesse essere interessati anche a questo tema, insomma, c'è un approfondimento specifico su, su questo aspetto. Quindi abbiamo situazioni diverse, abbiamo amministrazioni che avevano la piattaforma, altre che avevano necessità di acquisirla, eh, altre che volevano valutare sull'opportunità di acquisirla. Il, il lavorare in questi contesti diversi ci ha dato anche la possibilità di sperimentare veramente punti di vista diversi e, ehm, e confrontare anche modalità diverse di, di approccio ai, ai problemi. Um, L'approccio complessivo al progetto pilota, ovviamente, eh, il progetto pilota non è un'attività un di, di supporto esterno, è un'attività di, di accompagnamento che vuole trasferire all'interno all dell'amministrazione le competenze per portare avanti eh, in autonomia. Eh, per portare avanti, per migliorare, per evolvere i, pro i propri processi di, di open government. Quindi necessariamente agli strumenti tecnologici ehm, abbiamo pensato, abbiamo progettato assieme alle amministrazioni di portare avanti dei processi, di, eh, delle attività, di formazione e di sperimentazione, in questo caso di competenze per, per la partecipazione. Quindi una forte utilizzo delle attività laboratoriali che servono sia per ehm, individuare e trasmettere competenze, ma anche individuare soluzioni pratiche per risolvere problemi che in quel determinato momento eh, l'amministrazione si trova a, a problemi, sfide che l'amministrazione si trova a, ad affrontare. Ehm, tutto questo, la, la, la, parte, la parte importante di questo lavoro secondo me è proprio l'attività di, di confronto, di modellizzazione, eh, ci consente veramente di, di, di, di mettere a sistema e di modellizzare certi tipi di, di interventi ma anche di, di strumenti che poi verranno rilasciati al termine, al termine del progetto o, o in itinere e questo È questo proprio il, il valore di questa, di questa sperimentazione elaborare tutta una serie di prodotti che poi potranno essere messi in riuso non soltanto prodotti tecnologici ma anche prodotti output che possono essere metodi e strumenti che possono essere riadattati e riutilizzati in contesti simili e soprattutto evoluti. L'obiettivo è anche quello di creare una comunità di soggetti che girano, rafforzare perché esiste già la comunità di soggetti che ruotano attorno a queste tematiche e favorire il, lo scambio di, di esperienze su questi temi ehm um vi racconto un po' nel dettaglio le, le, le attività per quanto riguarda la piattaforma di partecipazione partendo da situazioni differenti come vi ho eh, accennato um, in alcuni casi l'adozione la, eh, della piattaforma di partecipazione desidim era già stata fatta dall'amministrazione quindi l'amministrazione era già in gestione eh, una piattaforma in altri casi invece abbiamo dato supporto proprio nella fase di installazione e configurazione e, e questo eh, ha dato l'opportunità di analizzare, di costruire anche un modello su quali sono i passi quali sono le esigenze che l'amministrazione i requisiti non soltanto software e hardware ma anche i requisiti in quanto eh, in termini di competenze professionali necessari per, eh, per gestire una, una piattaforma di questo tipo che non si esaurisce, esaurisce negli assetti tecnologici ma integra le diverse, le diverse competenze, competenze molto specifiche, tecniche, ma anche competenze eh, che sono un mix tra il, il tecnologico e il metodologico nel momento in cui devi andare a individuare gli strumenti più adatti per una, una determinata attività. L'output di, eh, di questa attività sarà sicuramente la, mh, la definizione delle modalità di acquisizione di, eh, della piattaforma desidine, quindi che cosa, di che cosa ha bisogno un'amministrazione che decide di di adottare desim eh, ma anche l'individuazione parallelamente viene portata avanti su, sulla piattaforma partecipa che è gestita all'interno di, di questo progetto, anche un'attività di sviluppo che viene alimentata anche sulla base dell'esperienza maturata dei requisiti individuati eh, durante queste attività per quanto riguarda quello che dovrebbe fare, quello che dovrebbe poter fare un'applicazione di questo tipo. Eh, L'attività principale di questo progetto non è, non è lo sviluppo, quindi... Eh, la raccolta di requisiti, la raccolta di requisiti che in parte potremmo eh, portare avanti, potremmo eh, inserire noi, ma eh, l'obiettivo è quello di allargare la comunità degli, degli sviluppatori e degli utilizzatori perché diventa veramente una, una comunità che contribuisce anche allo sviluppo di, di queste piattaforme. Sappiamo tutti che lo Steam è una piattaforma open source, ma eh, una piattaforma open source non significa che non sia oneroso acquisirla, gestirla e svilupparci sopra quindi se lo fa una comunità di amministrazioni che hanno degli interessi comuni è più facile lavorare in maniera collaborativa per raggiungere il risultato complessivo desiderato. Eh, L'altra attività core diciamo di questi progetti pilota è l'attività di formazione. Eh, dal confronto con, con, con le amministrazioni ehm, Abbiamo rilevato che alla fine le tipologie di intervento formativo che più adatte ad affrontare queste, queste tematiche erano, erano tre. Abbiamo, abbiamo individuato dei, dei nuclei di destinatari che vanno da un nucleo più ristretto a un eh, nucleo più ampio. I destinatari di queste attività sono prevalentemente, come ho eh, già detto, i... I funzionari, il, eh, coloro che all'interno che lavorano all'interno dell'amministrazione, e che alla fine di questo progetto eh, dovranno essere in grado di portare avanti le attività sulla base dell'esperienza maturata, anche grazie a, a questo progetto pilota. Quindi ci sono delle mh, sono stati realizzati, sono in corso di realizzazione dei cicli di, di seminari. Eh, tematici eh, sul tema della partecipazione in logica di governo aperto. È stata un'esigenza proprio rilevata in tutte le le amministrazioni per creare un substrato omogeneo di di di conoscenze su quali puoi lavorare per i per i passi successivi per attività ad esempio più più, specif più specifiche come le attività eh, laboratoriali che hanno portato alla realizzazione di percorsi Integrati per la realizzazione di processi partecipativi. Quindi, una volta um, realizzata l'attività diciamo, di, di, di formazione che ha messo un po' tutti nelle condizioni di poter condividere un linguaggio, eh, principi base, eh, è stata fatta un'attività più pratica di realizzazione di un, progetto, di un percorso integrato eh, che, ehm, che ha l'obiettivo di, di progettare. Eh, progettare realizzare e comunicare un processo partecipativo che viene realizzato appunto nell'ambito di questi progetti pilota. Un'altra attività formativa invece è a spettro più ampio, è destinata a non soltanto ai funzionari dell'amministrazione che ha aderito ma può essere ancora, ancora più ampia, anche le altre attività formative non si sono limitate, ve lo racconterò più tardi, soltanto all'amministrazione destinataria, ma per una serie di motivi, perché l'amministrazione eh, interagisce con altri, eh, con altri livelli, è stato, eh, non dico è stato necessario, è stato opportuno, è stato, eh, abbiamo ritenuto utile eh, coinvolgere in queste attività anche gli altri soggetti che assieme all'amministrazione si occupano di queste attività di in direzione di governo aperto. Quindi la, la, la formazione che è stata realizzata finora è articolata in, uh, in questo modo e anche, queste, e anche queste attività formative hanno degli output uh, che in parte sono già rilasciati, in parte verranno rilasciati in, um, per il riuso e saranno a disposizione eh, di chi comunque è interessato a questa tematica non ha avuto la possibilità per vari motivi di aderire al progetto pilota, però sono attività che sono state: eh, sono materiali che sono stati sviluppati con il lavoro eh, collaborativo, con il confronto fra diverse esperienze e che quindi vale la pena condividere anche all'esterno. Eh, Un'altra attività è proprio la sperimentazione delle competenze per, per la partecipazione. Eh, in questa, in questa linea di attività l'obiettivo è stato quello di individuare quali sono le competenze necessarie per supportare i diversi processi partecipativi. Quindi un po', eh, è un po' trasversale rispetto alle altre due attività perché eh, qua ad esempio è stata fatta una mappatura delle, delle competenze necessarie, quello di cui parlavo prima, sia competenze tecniche che di tipo metodologico, per la realizzazione di processi partecipativi sulla piattaforma del SIDIM o comunque in qualsiasi altro contesto eh, in cui si decidesse di realizzare un, un processo di questo tipo. Ovviamente poi la un focus specifico è stato fatto sulla sperimentazione di Decidim affrontando anche delle tematiche eh, specifiche che fanno riferimento all'uso di quella, di quella piattaforma e, e implicano il, uh, il trasferimento di competenze per, per l'uso di quella piattaforma specifica. Però cerchiamo sempre di, di astrarre e generalizzare perché eh, è un affiancamento sì, all'adozione di questa, di questa piattaforma, ma potenzialmente ci sono delle, delle caratteristiche, lo vedremo poi. Eh, Dopo vi farò una panoramica dei, dei, degli strumenti, dei tool che abbiamo sviluppato, eh, che, stiamo, eh, che stiamo sviluppando, che comunque potranno essere utilizzati in parte anche per, uh, per altre, su, altre, su altri strumenti. Eh, qua è una, è una tabella un po' fitta all'obiettivo di dare, di dare un'idea di, di quali sono le, le attività portate, in, eh, portate avanti nelle diverse, nelle diverse amministrazioni. L'obiettivo non era quello di scendere nel dettaglio di cosa è stato fatto in, in ciascun um, progetto pilota, anche se eh, contiamo di raccontare le a conclusione dei i progetti, i progetti in, attualmente in corso, Uh, sono iniziati in tempi diversi da un anno a questa parte, ma nessuno dei sei progetti è, è concluso. Quello con Regione Puglia è appena iniziato. Mm, quando i progetti saranno conclusi comunque pensiamo di, di raccontare tutta, tutta l'esperienza, quindi con anche un dettaglio sulle, sulle attività realizzate. Se potete dare una, un occhio, una visione d'insieme a questa a tabella, questa secondo me la cosa interessante è vedere quali sono i destinatari delle attività. I destinatari primari, vi ho detto, sono le persone che all'interno dell'amministrazione portano avanti questi progetti, ma c'è anche tutta una serie di... Ehm, di soggetti che lavorano con, con l'amministrazione, per quanto riguarda, penso ad esempio alla città metropolitana di Cagliari, che ha pensato di coinvolgere anche rappresentanti degli ordini professionali e dei comuni e delle città metropolitane, eh, che... Eh, che, che, che collaborano, che hanno collaborato eh, a specifici progetti che, il, che la città, città metropolitana eh, sta portando avanti così come sia la città metropolitana di Roma che il Ministero della Transizione Ecologica hanno coinvolto nelle loro attività le università che gli affiancano in altri, ehm, in altri aspetti relativi a questi progetti quindi insomma è un gruppo, eh, è emersa proprio la... Eh, la, la necessità, ma l'opportunità di, eh, di allargare questo, questo gruppo di eh, persone che possono contribuire e, e ragionare sull'individuazione sull e sul miglioramento di questi eh, metodi e strumenti che stiamo cercando di individuare e di, e di diffondere poi. Eh, la. Parte delle attività che sono state realizzate come, come webinar, eh, anche l'attività di formazione, l'attività purtroppo è stata uh, completamente online. Abbiamo iniziato questo progetto un anno fa e eh, quindi è la modalità prevalente di lavoro. Um, l'attività formativa è stata anche per quanto riguarda il webinar, è stata progettata in ogni singolo contesto, in alcuni contesti è stato deciso proprio di, ehm, di aprirla, di non, di non limitarla al gruppo eh, coinvolto nel progetto pilota, ma già a partire con un'apertura un anche eh, con, su destinatari più ampi. E eh, come in, è sulla piattaforma Eventi.pa, dove avete avuto modo di riscrivervi a questo evento, eh, potete trovare con il link che ho riportato in questa slide tutti gli eventi, tutte sì, le attività che sono state, che rientrano nell'ambito del progetto, che fa anche altre cose, ma insomma per la maggior parte le attività sono quelle, eh, le attività formative sono quelle realizzate all'interno dei, dei progetti pilota ehm, e qui trovate i materiali che sono stati prodotti per questi interventi formativi e anche, e anche le registrazioni. È una prima modalità di mettere eh, a disposizione le, le, le, i prodotti che sono, che sono stati realizzati. In prospettiva questa, mh, questa raccolta di, di materiali, di esperienze e di, mh, e di contenuti in generale sarà uh, disponibile sul, sul sito OpenGov. Il sito Open Gov è il, il sito del, del governo aperto in Italia, eh, di supporto tra le altre cose a questo, a questo progetto eh, e quindi è il punto, il punto di atterraggio, il punto in cui eh, contiamo di dare visibilità, mettere a disposizione e eh, in riuso tutto ciò che verrà mh, realizzato con, con i progetti pilota ma anche con le altre, con le altre attività in corso. Quindi quello che, e ci si aspetta di, di condividere sono, sono esperienze sono strumenti di lavoro eh, modelli e materiali utili per chi per un'amministrazione che eh, dovesse trovarsi sia ad iniziare un percorso di questo tipo ma anche a completare un, un, percorso, un percorso già avviato o anche come diceva Isa affrontare a un livello diverso con un punto di vista diverso una anche una, un, un progetto in cui si hanno già competenze ben, ben definite. L'opportunità è, è sempre quella del, del confronto e dell'ampliare la, la community delle, dei partecipanti, dei soggetti coinvolti, coinvolti su questi temi. Ehm, ciascuna di queste, eh, di queste attività eh, porta, contribuisce alla... Alla, alla realizzazione, all'obiettivo di contribuire quindi alla, alla realizzazione di output che poi ehm, aiutano la, la realizzazione delle, delle politiche di, di open government, quindi ehm, un, un output sarà il, la, la configurazione, un kit di configurazione della, della piattaforma, l'arricchimento della, della rete, della community eh, di pratica sui sulla partecipazione e sugli, e sugli utilizzatori della, della piattaforma di partecipazione, diversi strumenti toolkit e anche un elenco delle competenze necessarie per portare avanti queste attività ma quello in cui crediamo molto è proprio nell'opportunità nell di generare occasioni di scambio eh, di esperienze e di partecipazione per poter cogliere tutti gli aspetti, eh, gli aspetti migliori da, da ciascuna esperienza. E creare non dico un catalogo, ma comunque almeno una, una checklist, una, una, una, una lista degli, dei, dei punti di attenzione che devono essere presenti per chi si approccia ad affrontare. Progetti di questo tipo. Ci sono già, c'è già molto in giro, eh, ci sono le linee guida per la consultazione, ci sono già molti strumenti che le amministrazioni hanno sviluppato nel tempo, eh, quindi anche mettere assieme, dare visibilità a tutto questo eh, è, un, è un risultato di valore. Eh, qua una, una breve sintesi delle, degli strumenti a cui stiamo lavorando e che, che saranno disponibili, speriamo, presto. Eh, per i quali ci, ci aspettiamo lavorando con questa, con questa modalità che non, siano, non saranno dei, dei, degli strumenti fin, finiti, dei contenuti chiusi, ma che eh, potranno essere chi deciderà di adottarli proprio nell'ottica del, del riuso, chi decide di adottarli comunque può contribuire, arricchirli, migliorarli e rientrano nel ciclo de, del riuso continuamente, eh, continuamente arricchiti. Quindi questo è, è l'approccio la, che stiamo cercando di seguire e che comunque durante questa eh, esperienza sta, sta già dando dei, dei buoni risultati. Quindi quello che poi vi possiamo dire è che eh, attraverso questi, questi canali, i canali che, che presidiamo, che sono, che sono quelli di, di riferimento per, uh, per il progetto OpenGov, comunque verranno progressivamente eh, rilasciate i materiali prodotti e, e contiamo anche di organizzare altre occasioni analoghe a questa per, per diffondere, per, per dare conto di, di come stanno andando avanti queste, queste attività. Quindi questa era una, una veloce panoramica, ma spero che ci saranno altre occasioni per, per raccontarvi i risultati, più che altro i risultati di questa attività. Ehm, io ho finito con, con la mia carrellata, chiederei a Sabrina Franceschini invece di raccontarci la loro esperienza proprio come progetto pilota. Grazie. Grazie, grazie Sabrina. e Buon pomeriggio a tutte e tutti. Chiedo conferma che la mia presentazione sia in modalità presentazione. Sì, okay. è tutto a posto. Perfetto, grazie mille. Allora io vabbè, ho scelto di raccontarvi in questi dieci minuti la nostra esperienza usando una metafora sportiva che insomma si prestano sempre molto bene quando naturalmente si, si vuole, come in questo caso, raccontare un'esperienza che è tipicamente un gioco di squadra. Eh, come, ha detto, come ha detto Sabrina, eh, anzi dico io, cioè generalmente queste iniziative del Dipartimento del Format magari mirano più a coinvolgere amministrazioni che su quel determinato progetto, su quella determinata policy, magari devono ancora partire. È stata invece, come dire, accolta la richiesta della Regione Emilia-Romagna eh, che, come è stato detto, sulla partecipazione, indubbiamente, avendo una legge fin dal 2010 e eh, realizzando tante attività, viene considerata sicuramente un'amministrazione tra, tra le più esperte su questa tematica, ma noi siamo stati molto lieti invece, come dire, che questo affiancamento ci sia stato. Eh, io appunto, oltre ad aver scelto, come dire, dal punto di vista delle immagini, questa metafora, ho scelto anche poi, alla fine ci sarà anche il riferimento eh, bibliografico, insomma, di queste espressioni che si usano appunto eh, utilizzando la metafora del baseball per indicare dei fatti, diciamo e in questo caso appunto la che si vince assieme out of one league significa questo che poi delle volte appunto ci si trova eh, in difficoltà bloccati perché mancano degli elementi e devo dire che questo è quello che è successo anche a noi perché ripeto, è vero che eh, facciamo tante cose ma anche noi per esempio ci eravamo trovati a fare un percorso anche di co-design che ci aveva portato alla scelta di BSD come piattaforma ma nel momento in cui dovevamo diciamo passare all'azione e quindi installare la piattaforma non eravamo in grado di farlo immediatamente, quindi per esempio insomma grazie al supporto di questo progetto siamo riusciti a non dover procrastinare proprio l'installazione di DECIDIM. Eh, in generale, come dire, quindi qua ho anticipato un po' che cosa ci ha dato questa collaborazione, cose anche molto concrete, quindi come appunto poter avere un'installazione di DECIDIM in un momento in cui la nostra amministrazione era impegnata su altri fronti e avrebbe dovuto rinviare magari di qualche mese eh, questa attività. Però più in generale ovviamente mi piace sottolineare quello che per noi è sempre il valore diciamo, delle collaborazioni in generale, delle collaborazioni interistituzionali in questo caso particolare perché non vogliamo essere come dire, un'isola solitaria nel panorama italiano. In questo contesto si inserisce anche un protocollo di intesa che abbiamo fatto di recente con la regione Puglia, la regione Toscana e AIP2. In questo caso sono certamente le altre regioni che hanno una legge sulla partecipazione, ma l'obiettivo che ci siamo dati in questa collaborazione è proprio di far sì che quelle che sono le esperienze che abbiamo fatto, sia attraverso la legge ma anche attraverso le attività che abbiamo realizzato in questi anni, possano diventare patrimonio comune, possano essere replicate in altre regioni o in altre amministrazioni. Quindi per noi, come dire, non è solo la logica del governo aperto, ma veramente la logica del lavorare nella pubblica amministrazione in modo assolutamente aperto, condiviso insieme alle altre amministrazioni e insieme anche alla società civile. Adesso noi stiamo collaborando anche nell'attuazione di alcune azioni del quinto NAP e quello in particolare su cui Emilia Romagna ha assunto proprio l'impegno è la realizzazione di un NAP nazionale, proprio perché anche da questo punto di vista dare dei confini alle cose che si fanno quando l'obiettivo è condividere le proprie esperienze e la propria conoscenza è, è un qualcosa, soprattutto oggi direi di anacronistico. Eh, cosa c'è di riutilizzabile nella nostra esperienza? Tutto quello che volete, nel senso che eh, abbiamo prodotto naturalmente anche tanto come dire, materiale direttamente riutilizzabile, ma in generale in questa logica appunto siamo sempre disponibili a, a raccontare quello che abbiamo fatto e a rendere appunto disponibili anche eh, materiali che si possano veramente personalizzare e riutilizzare. Eh, qual è stata la nostra prima base? La nostra prima base è quella che vi dicevo, cioè l'utilizzo di DesiDim eh, con una personalizzazione che noi abbiamo chiamato partecipazioni, quindi oggi partecipazioni è la nostra è la piattaforma che la Regione Emilia-Romagna usa per le proprie consultazioni, noi venivamo da tanti anni di esperienza con altre piattaforme, oggi questa è quella che utilizziamo. Abbiamo già quattro consultazioni attive, ne arriverà a brevissimo una quinta. Questi sono i dati ad oggi, anzi a ieri, vedete, eh, che, come dire, possono risultare a livello assoluto modesti, ma per, per, per il breve periodo eh, di, da quando siamo online, che appunto dal 14 febbraio, noi siamo, siamo anche contenti, anche perché vedete che il delta anche tra gli iscritti e poi in realtà il numero di visite di visualizzazioni è molto alto, perché, per esempio, la scelta che abbiamo sempre fatto e che quasi tutti vedo su PCD comunque condividono è quello in realtà di rendere visibile e appunto trasparente, sempre nella logica di OpenGov, tutti i contenuti, di chiedere l'iscrizione, quindi l'accreditamento con, con speed piuttosto che con la carta di identità elettronica, solo per interagire, quindi per eh, dare dei feedback e quindi farsi riconoscere solo in questi casi. Eh, la nostra seconda base eh, è stata sul versante della formazione, come è stato detto, una serie di seminari sul tema del governo aperto, come diceva Sabrina, noi abbiamo deciso di allargare questi seminari, quindi non, non rivolgerli solo ai funzionari regionali, diciamo, ma allargarli a tutta la nostra comunità di pratiche partecipative, che a sua volta è certamente un soggetto che nasce per mettere in rete eh, coloro che, che lavorano nella, diciamo, nel realizzare iniziative di partecipazione nelle pubbliche amministrazioni dell'India-Romagna, ma che di nuovo è un soggetto aperto, sicuramente anche al contributo e al confronto anche con persone che non necessariamente lavorano in Emilia Romagna e non necessariamente lavorano dentro la pubblica amministrazione, ma magari lavorano in un'associazione o magari mh, come anche nel, in altri vari processi che stiamo realizzando eh, sono magari facilitatori, cioè persone anche che in realtà offrono i propri servizi alle amministrazioni per supportarle, però ecco l'apertura da questo punto di vista è stata, è stata totale. Gli argomenti che abbiamo affrontato sono stati tre, quindi un primo seminario più di prospettiva proprio sul tema dell'open government in generale, un secondo più specifico sul tema proprio della eh, partecipazione diciamo come un momento di trasparenza e il terzo sul tema degli open data. La cosa interessante è che eh, abbiamo avuto un crescendo di partecipazione come vedete da questi numeri e comunque ben 72 persone diciamo praticamente ci hanno seguito in tutto questo ciclo di webinar tra l'altro insomma con una frequenza abbastanza insomma stringente eh, e quindi insomma lo riteniamo, lo riteniamo anche un ottimo risultato dal punto di vista numerico diciamo così la nostra terza base è stato il processo Trasformazioni. Trasformazioni è il primo diciamo, processo gestito direttamente dalla nostra area, cioè dal, dallo staff che dentro la regione si occupa proprio di partecipazione eh, ed è il processo mh, di coprogettazione del nostro piano formativo. Eh, ci dice la legge, ma lo facciamo non solo perché ce lo dice la legge, che è importante per far crescere la cultura e la pratica della partecipazione, formare e quindi sviluppare le competenze negli operatori pubblici, lo facciamo normalmente con un programma annuale, quest'anno attraverso questo processo di coprogettazione siamo passati invece a una prospettiva triennale che ci consente appunto di avere anche un, un respiro maggiore e mh, pensiamo e speriamo anche appunto di affrontare meglio quelle che sono eh, le esigenze dei nostri diciamo così, beneficiari. Quindi questo processo sta è ancora in corso, sta alternando momenti di workshop, per ora anche in, nel nostro caso a distanza, e, mh, con momenti proprio di utilizzo direttamente della corredazione del programma, questa è la fase in cui siamo ora, direttamente sulla piattaforma, quindi su DesiDim. L'ultimo workshop che abbiamo avuto tra l'altro l'altro giorno, abbiamo anche fatto questa sperimentazione, cioè di non usare, per il lavoro, diciamo, di gruppo, magari, Miro piuttosto che Mural, ma di far lavorare le persone proprio direttamente con, utilizzando la piattaforma, quindi DesiDim, per redarre queste proposte. Devo dire che, insomma, è andata bene e questo, insomma, ci dimostra che DesiDim è sicuramente un software, insomma, che si... Si presta molto bene eh, per, per tutte quelle che sono le diverse attività che si svolgono quando si fa un processo partecipativo. E, infatti, ecco, questa, questo processo ci sta dando anche proprio l'opportunità di sperimentare quello che è un toolkit che noi abbiamo costruito, che è, come dicevo prima è tutto un materiale riutilizzabile, e cioè tutta una serie di strumenti che noi avevamo già in passato ma che abbiamo rivisto. Grazie proprio anche al supporto comunque del Formet e con gli esperti del Formez che non finiremo mai di ringraziare, perché abbiamo, insomma, abbiamo e stiamo lavorando molto bene anche dal punto di vista proprio relazionale. Quindi è sempre molto importante poter lavorare anche in modo piacevole, potersi anche divertire, e sta succedendo oltre ai risultati concreti. E, e quindi questo toolkit significa che noi abbiamo, eh, non so, una scheda che serve per definire gli elementi del processo, una serie di checklist che servono per vedere anche in corso d'opera se insomma, non ci si stanno perdendo dei pezzi per strada. Eh, quindi insomma, una serie di strumenti che, come dico, abbiamo mh, rivisto rispetto a quelli che avevamo in passato, finalizzando di proprio anche all'utilizzo della piattaforma e che eh, sono insomma, a disposizione di chi è interessato eventualmente a riutilizzarli. La nostra quarta base, è quella su cui stiamo lavorando in questo momento e che sta partendo, diciamo, in questo momento, che è il famoso percorso integrato. Il percorso integrato è un double feeder perché ha proprio due obiettivi, cioè da un lato sicuramente un obiettivo formativo, ma dall'altro l'obiettivo è quello di andare a coprogettare un percorso di partecipazione. Questo percorso integrato sarà su una polis ombrello, che è la polis Agenda 2030, e ho sottolineato questo aspetto perché per noi un po anche un, sarà anche un po' un cavallo di troia, perché è un modo veramente per andare a, ehm, a far conoscere eh, in modo assolutamente trasversale all'interno della nostra amministrazione i nuovi strumenti che abbiamo a disposizione, quindi la piattaforma, ma anche appunto per fare una formazione di base di nuovo assolutamente trasversale, ma anche per fare lavorare insieme, quindi percorso, un percorso di coprogettazione di quelle che poi saranno le attività che verranno realizzate utilizzando sempre la piattaforma eh, rispetto appunto a una policy importante come quella dell'agenda 2030. Saranno coinvolte 25 persone, circa che fanno parte della cabina di regia proprio dell'agenda 2030, quindi questo invece sarà proprio un percorso rivolto diciamo all'interno dell'amministrazione. Quali sono le prossime le prossime sfide che, che ci poniamo? Uh, intanto appunto vi ho parlato molto della nuova piattaforma che naturalmente per noi rimane, cioè rimane, sarà uno strumento fondamentale, sicuramente come dire il luogo sul quale garantiamo, garantiremo naturalmente, in primo luogo la trasparente, la tracciabilità di tutti i processi partecipativi, ma come dire non di solo piattaforme si vive nel senso che abbiamo già ricominciato e speriamo di farlo sempre di più a utilizzare anche i momenti di partecipazione in presenza laddove come dire, è, è, la presenza ci consente magari di utilizzare metodologie che a distanza facciamo più fatica a utilizzare. Quindi, per noi sicuramente l'orizzonte è quello mh, di una partecipazione che ormai da più parti viene definita ibrida. Abbiamo per questo anche a valle di un percorso formativo dell'anno scorso, insieme alla società che ci ha seguito, che è Pares, realizzato un, un manifesto anche della partecipazione ibrida, che peraltro. A breve, insomma, annunceremo anche un piccolo webinar che faremo proprio per presentare questo manifesto che è appunto l'auto di un percorso formativo fatto l'anno scorso. Per quel che riguarda la piattaforma in specifico, sicuramente c'è un tema di scalabilità. Noi abbiamo scelto fin dal principio del CDIM anche per questa possibilità che offre di eh, abilitare un, una gestione multi-tenant. Cioè, cosa significa? Significa la possibilità Attendere di poter come regione fornire come servizio sostanzialmente ai nostri enti locali piuttosto che magari ad associazioni la possibilità di utilizzare in autonomia delle stanze di, di SIDIM. Questo è tutto un tema che. Eh, abbiamo diciamo collocato in una fase 2 di questo progetto proprio perché in questa fase volevamo prima di tutto verificare attraverso questa sperimentazione il fatto che questa piattaforma fosse adeguata e comunque anche rispetto a quelle che mh, possono essere le policy poi di utilizzo da parte di altri soggetti eh, l'idea è quella di arrivare a definirla anche in questo caso con un percorso di coprogettazione c'è il tema naturalmente della formazione di servizi per tutti gli attori cosa significa? Significa che la nostra formazione è prioritariamente rivolta eh, per ora agli operatori pubblici, ma appunto l'esigenza sempre più, che riprendo anche l'ultimo punto, è quello in realtà di avere una formazione che riguarda tutti gli attori del sistema della partecipazione regionale, nel nostro caso. Quindi significa che per fare buona partecipazione Naturalmente che siano formati gli operatori è molto importante, ma è molto importante che ci sia anche consapevolezza negli amministratori, è importante che ci sia una crescita, una consapevolezza anche da parte della società civile e dei cittadini in ultima istanza che poi devono, eh, devono o meglio auspichiamo, collaborino con la pubblica amministrazione, perché per uscire dal, no, dal paradigma bipolare amministrazione e cittadini significa naturalmente che bisogna eh, trovare anche dei linguaggi comuni e sicuramente insomma, su questo c'è ancora tanto da fare e sono sicuramente come dire, appunto, le, le sfide per il futuro che ci poniamo. Con questo io ho concluso, trovate qui tutti i riferimenti eh, del nostro sito dove trovate anche materiali formativi anche dei corsi passati, della piattaforma, i nostri profili social e anche se siete curiosi di, di sapere <ride> cos'erano quelle citazioni per non, non, non annoiarvi oggi, però ho messo il link eh, così poi dopo potrete andarveli a vedere. Se avete domande anche rimango ovviamente collegato. Grazie. grazie, grazie Sabrina. Eh, adesso chiederei a Francesco Molinari di intervenire. A lui abbiamo chiesto di, di dare il, il suo punto di vista su come i progetti pilota possono contribuire all'innovazione della pubblica amministrazione. Grazie Francesco. Grazie a voi dell'invito, saluto eh, e ringrazio gli organizzatori, ma in particolare i partecipanti, perché... Come diceva Totò, a che serve una serva se non serve? E io vorrei parafrasarlo dicendo che senza partecipazione di che cosa parliamo e soprattutto a chi. E, diciamo che quando ho avuto l'invito molto gradito a intervenire oggi, eh, mi sono domandato prima di tutto perché fosse arrivato a me e mi sono reso conto che quest'anno sono 25 anni che mi occupo di questi aspetti, in particolare nel 97 uscì un rapporto dell'Ox che per la prima volta, credo, eh, introdusse quella quadripartizione che è diventata familiare a tutti tra eh, informazione, consultazione, concertazione e partecipazione. Questi quattro momenti li aveva inventati Anne Macintosh, che all'epoca eh, insegnava a eh, Edimburgo e eh, insegnava questi questi temi e io mi sono intrattenuto con lei eh, parecchie volte in quegli anni quindi 25 anni eh, e allora giocando su questa mia età non più giovane eh, mi sono venuti in mente questi tre termini vintage, eh, retro ed evergreen su cui vorrei strutturare i miei dieci minuti di intervento. Il tutto parlando di partecipazione politica è importante ricordarci che la parola politica non è una parola né positiva né negativa è una parola neutrale e nella mia visione allude a un intervento diffuso di persone che aiutano i decisori a prendere decisioni abbiamo avuto dall'intervento di sabrina franceschini che saluto anche la, la contezza di come una regione italiana ma probabilmente altri eh, che sono aggregati a questo progetto utilizzino la partecipazione anche come supporto alle loro politiche di sostegno alla, eh, alla regione stessa alla crescita allo sviluppo economico quindi la politica non vuol dire sinistra o destra ma vuol dire aiuto alla decisione da parte di chi è legittimamente eletto, incaricato per assumere decisioni e allora giocando con le parole prima vorrei partire con l'espressione vintage che questa fotografia emblematizza un oggetto d'epoca che oggi non esiste più ma che possiamo ancora avere magari potrebbe essere una vecchia auto vecchia di, di più di 25 anni e che conserviamo perché come si suol dire non se ne fanno più. Io credo che il paragone in questo caso con il vintage sia con il momento in cui per la prima volta nell'umanità, nella storia dell'umanità, si è sentito parlare di partecipazione politica, secondo la mia decisione, ed è l'epoca di Pericle, circa 2500 anni fa, quindi più vintage di così si muore. Ma è anche eh, un ricordo che ci può dare degli insegnamenti per oggi e cioè quali erano e quali secondo me sono ancora i sei elementi che bisogna tenere sempre in considerazione quando si fa o si tenta di fare partecipazione. E i sei elementi sono questi. Il primo è che deve esserci una condivisione, una ownership del processo, altrimenti eh, i numeri saranno deludenti e l'intero meccanismo sarà destinato a fallire e a non ripetersi mai più perché nessuno se lo vorrà più intestare come diciamo noi oggi in italiano il secondo elemento è che ci deve essere una compatibilità o forse una complementarità con i processi amministrativi e istituzionali di cui stiamo parlando e quindi non devo ritornare su questo perché ne ha fatto già una trattazione ampia Sabrina prima di me ci deve essere un rapporto costi benefici vantaggioso ci deve essere una situazione dove i risultati sono accettabili per le comunità coinvolte e ancora di più per le comunità che non sono coinvolte, perché la drammatica realtà è che all'epoca di Pericle sembrava che tutti partecipassero, ma in realtà era una cosa prettamente maschile e delle persone ricche e che non avevano la natura di schiavi. Qui da noi, certo, è opzionale, eh, tutti teoricamente potrebbero partecipare ma qualcuno negli Stati Uniti un 30 forse 35 anni fa si è preso la briga di calcolare quanto costerebbe fare questo tipo di partecipazione in tutti gli Stati Uniti ed è venuto fuori eh, ovviamente un importo che a memoria non ricordo ma potete considerare molto alto. Ci deve essere un legame con la fattibilità dal punto di vista tecnico e con le tecnologie esistenti e quindi bene che piattaforme come Decidim abbiano una diffusione perché aiutano e se aiutano ricordatevi Totò, fin finalmente da ultimo ci deve essere una continuità dei processi nel tempo. Questo di Pericle non era un esperimento occasionale ma era ripetuto eh, stabilmente e questo dovrebbe essere eh, come ultimo elemento della ricetta vincente una parte integrante di qualsiasi modello che pensiamo di introdurre. Detto ciò passiamo al all'altra parola che è retro. Retro è un po' diverso da, eh, vin da vintage e questa foto lo emblematizza. Voi non vedete eh, il modello di automobile che eh, i miei nonni o i miei genitori usavano negli anni 50 60 ma ne vedete una replica fatta con tecnologie moderne ma anche con uno stile che prende ispirazione da questo eh, di cui vi stavo parlando che cosa possiamo citare come un esempio di partecipazione retro anche questo viene dagli o oh, questo viene dagli stati uniti ed è chiamato era chiamato eh, town meeting che in italiano sta per incontro dei, dei cittadini o delle persone che fanno parte di una città. Eh, anche questo era estremamente classista ed estremamente maschilista, quindi non lo prenderei oggi a esempio, però eh, quello che era importante, eh, che è importante tuttora sottolineare, è che i, i maschi adulti possidenti di un piccolo paese del New England quando dovevano prendere decisioni importanti le prendevano tutti insieme indipendentemente da chi fosse in quel momento il sindaco o quello che poteva essere in quel momento l'autorità la principale del paese. Qui è perché retro? Eh, perché da una ventina d'anni si sono fatte ai due lati dell'oceano atlantico delle riflessioni su eh, la possibilità che il modello del town meeting combinato dalle con l'uso importante di tecnologie possa dare un aiuto alla democrazia partecipata. Questo è un libro che eh, è uscito una quindicina d'anni fa, da parte edito da, da due amici, ma che ha eh, una collezione di interventi eh, interessanti sul tema ed è ancora in vendita nelle librerie online. Eh, L'idea è nata, come vi dicevo, sulla sponda ovest dell'Atlantico, è nata da questa uh, associazione che si chiama America Speaks che, che ha uh, cominciato a riunire come vedete non tutti i, i cittadini americani ma molti, eh, molte migliaia di cittadini in grandissime stanze per prendere delle decisioni come organizzando, qui lo vedete meglio, in tavoli la discussione, in ogni tavolo persone dicono la loro opinione e qualcuno prende le minute che affluiscono ad un immenso server centrale dove vengono acquisite, organizzate e trasformate in domande per l'intero pubblico che nella fase terminale del town meeting prende delle decisioni attraverso un voto restituzione dei risultati è estremamente veloce ed estremamente chiara. I quattro punti in questo caso del modello di Electronic Town Meeting che io vorrei portarmi a casa e che vorrei regalare anche a chi sta usando Decidim, a chi sta partecipando a questo progetto pilota, è che questo modello da una parte rispetta la centralità delle opinioni e delle idee di tutte le persone che ai singoli tavoli hanno la possibilità di esprimersi e di esprimere la loro opinione anche se è deviante. C'è una policy specifica che è quella di rispettare e tutelare le minoranze di pensiero e tenerle conto nella formulazione dei quesiti su cui l'intera eh, aula sarà chiamata a votare. C'è un tema, come vi dicevo, di immediata restituzione che è importantissimo per convincere le persone dell'importanza di, eh, di questi esercizi. Mediamente il 90-95%, non solo di chi partecipa ai town meeting, ma anche di chi partecipa a qualunque evento di partecipazione, il 90-95% si dichiara a fine riunione estremamente soddisfatto o molto soddisfatto. E in, da ultimo la tecnologia, che non è nel caso del Town Meeting la stessa di Decidim, svolge però un ruolo critico, cruciale avrei dovuto dire, perché moltiplica la possibilità di far sentire le opinioni su grande scala e di misurare in modo chiaro l'opinione di una fetta importante di un paese, di una collettività. Queste immagini dicono che il modello del Town Meeting è arrivato eh, in Europa, è arrivato in Italia in particolare. Eh, a Torino nel 2006 in Toscana e in questo momento sono arrivato tardi a questo incontro eh, a Palermo è in corso l'ultimo di una serie di town meeting su, in un progetto che riguarda la lotta alla disinformazione online finisco eh, parlando di Evergreen e quindi la foto dei Beatles ci sta bene persone o cose del passato che continuano ad essere apprezzate oggi nonostante il tempo trascorso Cosa c'è di Evergreen che ci può dare un insegnamento? Qui non è tanto vecchio, per la verità, perché ha solo dieci anni, però dieci anni nel mondo scientifico sono una marea eh, di anni, soprattutto vista l'accelerazione del processo di formazione e di gestione delle conoscenze che eh, avviene ai nostri tempi. Questo è un modello di ecosistema di governo aperto che eh, risale a un paper di eh, professori che insegnano a Albany eh, a New York eh, praticamente come vedete si parla di un ecosistema di governo aperto quando eh, si intersecano tre aspetti che in qualche modo ho citato eh, nelle slide precedenti il governo in alto a sinistra gli utenti o la, la società civile eh, le stesse imprese in basso e a destra gli innovatori in particolare i tecnologi. In realtà questo schema è interessante soprattutto perché ci manda tre alert su quello che potrebbe essere in molti casi è il rischio <coughs> scusate, di cadere in una zona dove non c'è veramente un ecosistema. <coughs> Perdonatemi. Allora, in alto vedete l'esempio di una partecipazione fatta senza gli stakeholder. Chiaramente, non devo dirvi io, scusate, non devo dirvi io di questo rischio. Nella parte destra vedete eh, il caso di una partecipazione fatta senza il governo che può funzionare in Islanda una decina d'anni fa è stata fatta una rivoluzione mandando a casa l'intero governo dopo che la crisi del 2008 aveva impoverito gli islandesi e la causa di questo è stata addebitata al governo e anche alla banca centrale che sono stati mandati a casa tutti quanti in modo silenzioso e ordinato come un paese nordico è in grado di fare ma quella non era partecipazione quella era una rivoluzione oppure nel caso dei media potrebbe essere una critica politica infine la partecipazione senza innovazione è possibile ma onestamente dobbiamo domandarci se la, la partecipazione dei tempi di Pericle o la partecipazione del New England è esattamente quello che vogliamo perché il limite invalicabile sarà sempre quello di far partecipare tutti cosa impossibile mentre la tecnologia in molti casi e l'innovazione dei processi in modo più ampio come sabrina ci ha raccontato prima possono aiutarci a capire che cosa si può fare anche con numeri più piccoli ma comunque raggiungendo gli obiettivi che la partecipazione si propone vi ringrazio scusatemi per la tosse alla fine. Eh, vi saluto e vi auguro buon proseguimento. Grazie, grazie Francesco. Chiedo grazie. a Elisa di, di intervenire per le conclusioni. Grazie, grazie mille Sabrina grazie Francesco per questo interessantissimo punto di vista. Condivido rapidamente lo schermo per l'ultimo intervento che già vi anticipo, insomma non mi farà perdere più di 5, al massimo 10 minuti. Allora, era interessante alla fine eh, di, queste, di questi interventi fare un po' delle riflessioni su questa sperimentazione, su questo periodo di sperimentazione e magari poter pensare già a delle possibili evoluzioni che possono mettere a frutto queste, queste esperienze. Da Sabrina Onano del Formez abbiamo anche ascoltato, eh, eh, come immaginavamo già, che per la conduzione dei percorsi eh, pilota di governo aperto siano state fatte scelte anche differenti eh, da parte di istituzioni con caratteristiche simili, ma anche con caratteristiche differenti in termini di storia, di competenze, ehm, anche di mh, differente possibilità di sperimentare, perché no? Eh, però che si sono comunque messe in gioco potendo applicare le teorie e i principi del governo aperto. In questa slide, speriamo che la vediate, eccola qua, abbiamo pensato fosse utile mettere a fattor comune tutte le esperienze che sono state fatte a livello di, di percorsi pilota di progetti pilota eh, analizzandole eh, attraverso quattro dimensioni appunto i punti di forza, i punti di debolezza le opportunità e le minacce e sicuramente come punti di forza eh, sono emerse ehm, il, il contributo che le persone quindi eh, i, i dipendenti pubblici e anche ehm, eh, l'impegno che ci hanno messo nel portare avanti queste iniziative, nel poter individuare quale potesse essere il percorso uh, del progetto pilota e quale miglior modo, quale, in quale miglior dimensione operativa poterli eh, far, um, farli assumere eh, nei confronti di politiche strategiche del, del proprio ente. E anche la comunità di attori eh, tecnici, eh, permettetemi eh, di difendere anche la mia categoria, ma devo dire che comunque è abbastanza viva ed è comunque disponibile a mettere in il... rischio uso eh, parecchie delle soluzioni sui mh, progetti pilota che la maggior parte si sono concentrati eh, sulla partecipazione quindi sull'utilizzo di una piattaforma che è una piattaforma open source eh, Desilim, sulla quale si basa eh, il, il portale partecipa che abbiamo discusso poc'anzi inoltre come punti di forza non possiamo non dire che il fatto di aver diversificato le esperienze e le scelte è un punto di forza perché ci ha consentito eh, di raccogliere quante più eh, stimoli differenti. Come punti di debolezza eh, dobbiamo eh, segnalare che comunque gli impegni delle persone eh, che hanno portato avanti questi progetti erano abbastanza concomitanti e urgenti e quindi non sempre c'è stata la possibilità di dedicarsi eh, diciamo al 100% e le competenze comunque erano distribuite in modo non omogeneo. Questo è un punto di debolezza, ma diciamo è stato in qualche modo colmato dal Fatto di poter prevedere all'interno dei progetti pilota degli specifici eh, percorsi di potenziamento delle competenze. L'opportunità, eh, le opportunità sono relative appunto al fatto che si cerca di diffondere i temi del governo aperto e l'interesse che riscontriamo è un interesse comunque crescente e eh, questa non ci stancheremo mai di dirla: l'opportunità di aver coinvolto eh, direttamente su questi progetti, come abbiamo sentito nelle parole della dottoressa Franceschini, anche i rappresentanti eh, della eh, società civile dei cittadini che in qualche modo ah, hanno permesso di allargare il punto di vista su queste attività che dovevano essere portate avanti. Eh, tra le minacce è, è sicuramente quello di avere insomma, uffici mh, con poche risorse dedicate quindi è necessario eh, innestare un po' più di consapevolezza sulle potenzialità eh, del governo aperto e su come questo può migliorare i processi amministrativi. E ho giusto qualche slide per darvi una panoramica su, eh, in prospettiva anche eh, sugli argomenti che sono stati eh, il fulcro diciamo, di questi percorsi pilota, come vedete le, le regioni eh, Emilia-Romagna, eh, la regione Emilia-Romagna si è concentrata sulla vita sociale di genere territoriale, la regione Pule e anche sulla istruzione e sulla formazione, la regione siciliana, solo per fare un esempio, ha fatto un progetto un po' più di innovazione, eh, sbilanciato sull'innovazione e digitalizzazione, il Ministero Transizione Ecologica come da missione Istituzionale si è concentrato sulle tematiche green e, e la città metropolitana di Cagliari eh, eh, sulle infrastrutture e sulla mobilità sostenibile eh, questo eh, è, una, questa è una slide che invece è, è un po' più sulla prospettiva ehm, e permette di eh, mettere in risalto come eh, dei specifici percorsi pilota eh, possono e potranno contribuire eh, con, dei, con i loro risultati anche anche su politiche strategiche di più alto livello, di più alto respiro. Come vi citavo nell'introduzione, il Quinto Piano Nazionale d'Azione per il Governo Aperto 2023 2022-2023 ha tra le proprie azioni, eh, le, le vedete riportate in slide, delle azioni per esempio eh, hanno l'ambizione di costruire un hub della partecipazione e perché no i, i percorsi pilota che hanno sperimentato in questi mesi eh, percorsi di partecipazione pubblica eh, devono e possono contribuire eh, con il proprio contributo a livello di esperienza. Mm, la stessa cosa vale per la formulazione di un forum che è un forum dedicato che si chiamerà Forum Multistakeholder che in qualche modo avrà l'onere di gestire la, comunità, uh, di, um, community, la community OGP Italia verso la costruzione, per esempio, della strategia nazionale per il governo aperto. Um, vado avanti andando rapidamente alle conclusioni, perché eh, come abbiamo detto più volte e come hanno detto più volte i miei colleghi relatori, eh, abbiamo capito che si tratta di un sistema complesso eh, che eh, mette in relazione l'innovazione tecnologica e quindi il, mh, il, il, la linea 3 di quel, di quel progetto che vi illustravo precedentemente, ma la mette in relazione anche con altre dimensioni che sono le dimensioni metodologiche, quindi di sperimentazione dei principi e anche delle dimensioni di formazione. Perché sperimentare eh, significa mettere in atto delle azioni che siano, eh, siano tangibili, eh, siano visibili di quei principi che a volte possono sembrare un po' troppo astratti. E quale miglior modo eh, di fare questo se non in un, un livello amministrativo che è quello locale, che è quello più vicino ai bisogni della gente, eh, che è più vicino alle esigenze di trasparenza, di accountability, di partecipazione, di innovazione, che sono poi i principi del governo aperto? le politiche istituzionali le norme comportamentali eh, le leggi che a volte sono abilitanti a volte sono limitanti queste fanno tutte parte eh, di un contesto pubblico però non ci dobbiamo dimenticare che, eh, ehm, che questo contesto è caratterizzato anche dai dipendenti dalle loro competenze dalla loro possibilità dalla loro apertura al cambiamento e alla sperimentazione e sono queste persone questi dipendenti che poi portano avanti dei percorsi pilota di governo aperto che eh, hanno un impatto nei confronti confronti eh, di essi stessi in termini di esperienza ma anche nei confronti degli degli utenti finali che poi sono i cittadini che in qualche modo devono amministrare. I, I progetti pilota che abbiamo cercato di realizzare fino ad ora, che abbiamo coprogettato insieme alle amministrazioni e in parte eh, alcuni di questi realizzato fino ad ora, hanno cercato proprio di rispondere a questa esigenza e, e, e hanno cercato in qualche modo di governare attraverso queste tre dimensioni che come vedete nel, nel grafico sono in qualche modo legate da una linea continua, no? una linea circolare, proprio ad intendere che in qualche modo c'è un, um, un meccanismo di incremento di valore ad ogni iterazione. E, e, e Quindi l'obiettivo qual è? Eh, sicuramente incrementare il carnet di esperienze eh, eh, che, ehm, che ogni amministrazione ha, intraprendendo un percorso pilota. Eh, poi perché no, creare delle, eh, delle soluzioni che sono riutilizzabili, soluzioni metodologiche, ma soluzioni anche tecnologiche, e, e raccogliere quindi degli strumenti da poter poi fare diventare, far diventare patrimonio di questo uh, bene comune, così come di investire la campagna di uh, Open Government Partnership che dice ognuno di noi è una storia, ma insieme abbiamo una missione. E io con questo uh, concluderei questo, uh, questo webinar ringraziando tutti, ringraziando chi è rimasto <ride> diciamo, con noi fino alla fine, anche se abbiamo sforato di poco. Uh, torno la parola a Sabrina. Ciao a tutti. Grazie. Anch'io ringrazio, ringrazio tutti, ringrazio le persone che sono, che sono intervenute, Elisa, Sabrina, Francesco, ringrazio tutte le persone che, che stanno lavorando per la realizzazione di, di questo progetto, perché come ha detto Sabrina è un, gruppo, è un gruppo nutrito, sono tante professionalità diverse e quindi è veramente un lavoro di, di, di, di, di, di, di professionisti interni al progetto che si, che si confrontano con, con le amministrazioni, è veramente un, un lavoro arricchente per tutti. Quindi vi ringrazio, grazie per gli interventi, grazie per averci seguito fino a quest'ora e buon fine settimana a tutti. Grazie. Ciao, grazie. Ciao Francesco.